in questo video vedremo due metodi che si chiamano ON e OFF per spiegare il significato guardiamo un esempio allora immaginiamo di avere una situazione di questo genere in cui ci sono due bottoni uno si chiama saluta e l'altro crea bottone il pulsante saluta è fatto in modo tale che cliccando sopra visualizza la stringa ciao tutte le volte che io clicco qui sto cliccando compare la stringa ciao vediamo come funziona allora il bottone dunque abbiamo qui un div vuoto con i di saluta poi abbiamo questo bottone che si chiama saluta che è di type batto e della classe saluto allora il jQuery, al jQuery abbiamo detto guarda quando si clicca cioè quando c'è l'evento click su un bottone della classe saluto, così, tu appendi la stringa ciao a l'oggetto il cui id è saluta. L'oggetto il cui id è saluta è questo qua. Quindi, quando io clicco su questo pulsante qua, su questo bottone qua, viene aggiunto a saluta la stringa ciao, tutte le volte. E infatti così, così accade tutte le volte che io clicco su saluta questo è il div ciao viene aggiunto all'interno del div se ispezioniamo il codice lo vediamo bene c'è il body qua e si vede che saluta ciao ciao ciao contiene ciao ciao ciao c'è però un altro bottone che ci crea qualche problema questo bottone è il secondo l'ho chiamato nuovo button. È fatto in modo tale che quando clicco, lui crea un altro bottone saluta. E infatti quando clicco su un nuovo bottone, che è questo qua, lui cosa fa? Dice, nel div bottoni, appendici, cioè aggiungici, e lui lo aggiunge qua al fondo, questa roba qua, questa roba qua è un altro pulsante saluta, che è identico a questo, identico, ok? E qui vediamo cosa succede. Allora, cominciamo dall'inizio. Abbiamo detto che se clicco su saluta c'è cioè ciao. Adesso creo un nuovo bottone identico a questo. Crea bottone. Sono identici salute, il codice è identico. Peccato che quando io clicco saluta non succede nulla. Perché? Perché questa eh, registrazione dell'evento click eh, è avvenuta prima che io creassi il secondo bottone. Quindi sul secondo bottone... Non è stato eh, al secondo bottone, non è stata assegnata la gestione di questo evento. Questa situazione non si, si può risolvere solo attraverso la funzione ON. Che cosa fa la, la, la funzione ON? La funzione ON è identica a questa se non che dice aggiungi la gestione dell'evento click cioè questa roba qua sui bottoni saluto sia quelli che ci sono adesso sia quelli che saranno creati nel prossimo futuro allora, cosa gli dico? questo deve valere per tutto il documento quindi document poi gli dico on, aggiungici che cosa? allora questa funzione ha tre parametri L'evento, l'oggetto a cui deve essere collegato l'evento e la funzione. Quindi l'evento è click. L'oggetto a cui deve essere collegato è button.saluto, button.saluto, saluto, e la funzione è questa qua, la prendiamo pari pari, virgola, e la function mettiamo qua, tutto uguale ok. quindi i parametri sono tre questo qui chiude no, allora qui abbiamo append qui dobbiamo chiudere la graffa poi dobbiamo chiudere la tonda dell'on e ci mettiamo punte virgola quindi questa riga e quella dopo in realtà sono la stessa cosa perché noi abbiamo detto che c'è l'evento click che il click deve essere fatto su un bottone della classe saluto e c'è anche qui e la funzione cioè le azioni che devono essere fatte quando si verifica questo evento su questo bottone sono identiche qual è la differenza tra la prima questa e la seconda che quando diciamo questo l'evento è collegato a tutti i bottoni della classe saluto esistenti in quel momento Nell'altro invece, con l'evento viene assegnato ai bottoni della classe saluto che esistono in questo momento e che verranno creati in futuro. E infatti, vediamo se è cambiato qualcosa, saluta funziona come prima. Adesso creo il bottone e guardiamo che anche questo funziona. Cioè l'evento è stato collegato a quest'altro. Se vogliamo toglierlo, è possibile mettere la... la il metodo è, off. è interessante anche vedere un'altra cosa con questo on e off io posso eh, collegare questa funzione a questo evento ma scusate a questo oggetto ma non solo per l'evento click anche per altri eventi quindi se io per esempio dico hover mouse over quello che voglio questa funzione viene eseguita quando su questo oggetto o ci clicco o eh, ci passo sopra col mouse quindi se io passo sopra se io clicco no, scusate, ho sbagliato l'evento allora l'evento mouse over eccolo qua vedete, ci passo solo sopra o ci clicco Fa la stessa cosa, creiamo il bottone, passo sopra e lui crea ciao, ok? Quindi anche interessante il fatto di poter assegnare una gestione dell'evento eh, questa gestione a più di un evento sullo stesso tipo di oggetto.